Buongiorno a tutti, io sono Marilu Sansone, uno dei cofondatori di Impact Hub Torino, che è lo spazio che quest'anno ospita l'evento Ebito Vistory. Uh, Impact Hub è uno spazio di co-working e di accelerazione per iniziative e start-up che vogliono creare un impatto positivo sulla società. Uh, abbiamo quindi qui uh, all'interno del nostro spazio quotidianamente tanti professionisti, tante piccole imprese che attraverso le proprie attività imprenditoriali vogliono lasciare un impatto sulla società in cui viviamo, quindi sul nostro quartiere piuttosto che sulla nostra città o anche poter creare delle vere e proprie innovazioni da diffondere su scala globale. Infatti Impact Hub Uh, Torino fa parte del network internazionale Impact Hub che al momento conta oltre 106 in tutto il mondo uh, e che ha proprio questo obiettivo di poter collaborare e contaminare uh, tutte le varie innovazioni che vengono uh, realizzate, ideate all'interno dei vari spazi locali. Ovviamente parlando di innovazione uh, ci troviamo perfettamente in linea su quello che l'evento l'evento Ebitovistory eh, che va a riprendere un pochino eh, l'innovazione partendo chiaramente dal passato e riproponendo tutto quello che è stato fatto in, in questi anni dal punto di vista dell'informatica verso tutto quello che sarà l'innovazione futura. Siamo quindi strafelici di poter, di poter essere partner del, dell'iniziativa e, eh, e siamo, siamo contenti che appunto questi spazi abbiano potuto eh, vivere di, di quello che è stata la contaminazione del, dell'informatica all'interno del, del nostro spazio. Grazie.